Per iniziare lo streaming sta per iniziare, sei dal vivo. Adesso spero di non avere delle noie con il mod perché era del 2013. Sono andato, me lo sono fatto cambiare perché non è possibile stare con un modem più di 5 anni. Allora inizio con il meteo. Innanzitutto salve a tutte e tutti, il vostro amico Santen Chan vi saluta. Poi che dire? Che stiamo a Roma giovedì, credo, 5 di luglio. E vabbè, sono le diciotto e mezza, circa, soleggiato, 31 gradi vento 10 chilometri orari umidità 52 per cento e si sente col caldo si sente però sono 87 gradi fahrenheit sempre umidità 52 per cento e 26 miglia per ora così inizio allo stile che tempo che fa allora eh, qua correggiamo un po i dati del video eh. Mi chiede sempre il cellulare se voglio fare attivare la super chat e poi mi dice che non posso. Grazie. Non ho, eh, non ho le 4000 ore di visuals. Allora, qua correggiamo il titolo perché col cellulare si può scrivere poco. poi vediamo un po avanzate youtube creative commons la lingua italiano data di registrazione oggi eh, voi sapete che io metto sempre i miei video in creative common attribution quindi eh, mi raccomando se volete utilizzare eh, di un mio video o di molti miei video o di tutti i miei video o addirittura caricarli per intero sul vostro canale lo potete fare e questo lo dico proprio eh... qua correggiamo di nuovo il titolo scusate provocherà perché poi faccio un chiarimento sotto ma ci voglio mettere ecco fatto punto punto esclamativo allora il titolo di questo video lo dice tutto la legge sui diritti d'autore di dell'unione europea e il casino che provocherà ovvero sia quando la cura è peggio della malattia chiaramente c'è una ragione per la quale si vuole proteggere il copyright per esempio la ragione grazie per i due like è che se tu vai a cercare un libro metti il nome dell'autore e il libro capace che salta fuori un'anteprima in internet per esempio google libri ti fa vedere l'anteprima del libro a volte un 70 o un 80 per cento del libro è disponibile allora che succede che di questi tempi che la gente non ha tempo da leggere di andare a comprare un libro di ordinarlo che costano cari eh, trovare un'anteprima di un libro magari un 60 un 70 70 per cento del testo e delle immagini fa sì che eh, la gente decida eh, che è meglio approfittare dell'opportunità di vederlo in formato ridotto allo stile readers digest non so se si pronuncia così ma readers: allo stile readers digest che è una qua lo dice ma qua ve lo scrivo qua non ha copiato niente eh, vediamo copia eh, così insomma Reverse digest è una rivista mensile statunitense fondata nel 1922 tratta argomenti di carattere generale per le famiglie esce in un formato caratteristico di dimensioni ridotte dette anche il formato di e in pratica ci sono pubblicano dei libricini che sono riassunto di racconti di novelle di libri vari e quindi eh, Adesso eh, c'è la redesti che è internet che è il web. Tu vai a cercare, ci sono degli audiolibri caricati in YouTube, eh, Google Libri ti dà l'anteprima dei libri. Allora chiaro: siccome eh, internet è controllato dagli Stati Uniti, soprattutto in Europa si stanno scocciando di tutte queste anteprime di libri di musica e di prodotti vari. Che vendono di meno e vogliono proteggere i diritti d'autore, ma in pratica ne saranno eh, proprio dannificati gli stessi produttori. Perché oggigiorno, la rivoluzione innescata dall'internet e, da, e dal web non si può revertire, non si può tornare indietro. A un'epoca nella quale eh, non c'erano queste cose quindi oggigiorno chi non è presente nel web non vende molti vedono l'anteprima di un libro e decidono comprarlo perché non, non si sa mai quello che vai a comprare si pubblica così tanto e molti no ma se tu metti delle limitazioni si ritorna al vecchio sistema del peer to peer dove con casa per esempio Altri server, la gente si scambiava dati, quelle piattaforme non erano penabilizzabili perché permettevano l'intercambio da utente a utente e quando tu la attivavi diventavi anche un server perché ci mettevi per, per la condivisione degli archivi di testo di musica dei filmati che dovevano essere tuoi, dovevano essere tuoi, ma magari non erano tuoi. Scannerizzavi un libro e lo condividevi e poi andavi a ricercare nel motore di ricerca di casa libri digitalizzati e, e quindi voglio dire eh, se impediamo a, ai musicisti di stare presente in youtube o alla gente di fare parodie si ritorna al vecchio peer to peer di quando avevamo il modem a 56 kb Modem telefonico e si scambiavano con più facilità i dati con eh, download, accelerator plus, che ti permetteva di frammentare gli archivi che scaricavi in tanti pacchetti. O eh, il casa che era lo scambio proprio fra utenti, quindi eh, potevano multare le persone perché. Eh, si scambiavano archivi che non erano loro ma non li multavano perché utilizzavano casa era una piattaforma lecita eh, di scambio fra computer e computer collegati alla rete alla rete casa ma quello che facevano gli utenti era scambiarsi le canzoni estraendole dai dvd legali o magari da delle coppie e poi scambiandoli direttamente fra utenti ma d'altra parte eh, quello dello scambio di materiale se quella cosa che preoccupa è un qualcosa di inevitabile perché per esempio se qualcuno non può utilizzare Kazaa, il P2P in generale peer to peer o eh, fare delle parodie in internet ti manda delle cose via email via skype via via va la macchia se ne va via insomma tutte le messaggerie istantanee che ci sono per non contare che i diritti di autore non sono eh, tanto tenuti in considerazione dall'unione europea quando si tratta di materiale che non è stato prodotto in europa esempio dell'emotion è meno rigida addirittura che youtube per poi non contare i social forum come v contact o, o altri dove puoi caricare il materiale che vuoi e non ci sono reclami di diritti d'autore in generale quindi puoi fare delle parodie in Vcontact contact che non reclamano i diritti d'autore certo molti youtubers ne saranno uh, svantaggiati di tutto questo io in cambio no perché tutto il materiale che io produco soprattutto da quando faccio le live poi non so se oggi farò un tutorial di gastronomia casareccia per la cena perché già in questi giorni ne avevo filmato uno di come fare un pranzo che non vi voglio dire nulla deve essere una sorpresa ma ho fatto un tutorial di come preparare un pranzo dopo tanto tempo forse lo carico forse no perché lo devo assemblare fatto con il cellulare il nokia asha 302 io ho questo materiale vecchio non vi chiedo denaro come fanno molti YouTubers, non ho neanche un account di PayPal. Di queste cose qua vi chiedo soltanto poche cose per aiutarmi perché io guardo i video dei miei iscritti. Non sempre entro in YouTube, ma li guardo. quindi mi avete sempre con voi. Eh, commentate questo video per farmi sapere cosa ne pensate della legge sui diritti di autore dell'Unione Europea ed il casino che provocherà. Se veramente eh, ne vale la pena di fare questa legge è anacronistica, ovvero sia quando la cura è peggio della malattia, sarà realmente così o no? O si arriverà a un accordo economico eh, fra l'Unione Europea e i giganti eh, del web? Quindi commentate questo video, voi cosa ne pensate? Poi se vi piace, come in questo caso, già, già ciò due like. E mi raccomando, condividetelo, condividetelo, condividetelo. Perché io voglio sapere l'opinione di quante più persone possibili. Per questo faccio questo video, condividetelo. Soprattutto invitate gente al mio canale e se non l'avete ancora fatto, state in tempo a farlo. Iscrivetevi al mio canale ed azionate la campanella. Va, che sono ormai tanti giorni che eh, non faccio un video. Però, insomma, sono due eh, più di due giorni che vediamo un po' perché dico le cose e poi magari non mi chiedono di essere preciso. 1076 iscritti allora no, una settimana fa eh, ho fatto tre video e poi molti già sono di due settimane fa altri quattro e poi altri tre tre settimane fa uno una settimana fa e poi li ho fatti un mese fa li ho fatti un mese fa uh, quei quantità di video che ho fatti un mese fa beh ho ridotto ultimamente eh, i video che ho fatto perché non avevo tempo allora nel mio caso che io non uso materiale di terzi non, non vendrò toccato da queste leggi forse magari la gente inizierà a a guardare di più il mio canale se passerà questa legge sui diritti d'autore dell'unione europea ma dovrò di sicuro rimuovere un sacco di copertine dei miei video che le ho fatte creativamente prendendo materiale dalla rete ma quanti youtuber saranno affettati da da questo provvedimento come dei salami già c'è breaking news o breaking italy che è sceso a protestare sono scesi a protestare in molti chiaramente io dico che il massimo equilibrio lo si raggiungerà quando si riuscirà a far stare insieme capre cavoli e lupi cioè d'accordo che bisogna permettere la creatività nel web ma anche d'accordo sul salvare i diritti d'autore se uno che ha molte views legge un libro intero cartaceo poi chi compra il libro e chi ascolta la lettura gratis allora su quel libro ci sta guadagnando la piattaforma di video l'individuo che ha letto il libro perché magari monetizza pure ma l'autore del libro non guadagna a meno che non sia un'opera i cui diritti d'autore già sono caducati allora puoi leggere qualsiasi libro quindi ci deve essere un compromesso io dico così come le tracce musicali a volte si condivide il guadagno. Con chi ha caricato la traccia, con chi ha creato o detiene i diritti d'autore della traccia musicale? O a volte non si monetizza, perché hai caricato qualcosa da internet? Quindi già questa legge in pratica è già attuata. Perché io ho caricato del materiale facendo eh, ballando con della musica, eh, ho fatto dei video per Instagram e poi li ho caricati in YouTube e in youtube quando avevo la monetizzazione mi hanno detto eh, monetizzazione non concessa perché chi detiene i diritti d'autore monetizzerà lui quando il video arriverà a monetizzare chiaramente perché se il video non monetizza eh, non guadagna nulla infatti mi hanno tolto anche le anteprime e i video consigliati e li hanno adattati alle loro esigenze perché hanno un sito un canale eh, di, di youtube quindi già in parte questo è rispettato, però è logico che se io leggessi integralmente un libro, uno di quelli che ho alle mie spalle, e non si tratta di un libro che non ha più i diritti d'autore, ma un libro che ha ancora i diritti d'autore, ci dovrebbe essere un meccanismo per il quale se io arrivo a monetizzare eh, più di 100.000 eh, visioni, cioè... Eh, Arrivo a avere le monetizzazioni di nuovo che me le hanno levate il 20 febbraio 2018 perché non ho 4.000 ore, però se arrivo a monetizzare di nuovo il canale e arrivo a guadagnare sul video fatto leggendo integralmente, integralmente un video, mi danno 100 dollari, dovrei dare 50 dollari magari a chi ha i diritti d'autore sul libro o oh, chi è proprietario dell'Ibsen o ISBN del libro. E mi sembra giusto uno usa una musica gli devono permettere di utilizzarla però se arriva a guadagnare mille euro deve fare deve condividere con l'autore della composizione musicale della canzone quello che guadagna se non guadagni non condividi nulla sarà youtube a condividere qualcosa in ogni caso quindi mi sembra che un compromesso si può raggiungere arrivare a una censura totale che poi come ha detto una persona che ho visto il video ma non mi ricordo io seguo sempre questa persona che carica dei video interessanti adesso vediamo se sta se lo riesco a rintracciare perché carica dei video come esperto informatico e... e purtroppo mi scordo io il nome del niente. Lo patrocinano anche firme, industrie, però ecco più cerco e meno trovo. Chi cerca trova è una bugia, no, no, no. Sì, prima o poi trova, ma non quando gli serve. Di sicuro io lo troverò. Ma... ma purtroppo perdo tempo cercando ciò cioè non troverò mai. proprio una persona che fa prevalentemente parla di apple eh, forse ci sono un sacco di video che stai altre non forse visto so come quando cerchi qualcosa qualcosa che che ti serve e ne trovi tante altre no e eh, vabbè niente ho fatto vedere io ho visto di di mister bean di cose ci sono un sacco di video dal vivo adesso a a e sì c'è anche cicalone simone i video suoi ma niente di questo di questo Di questo youtuber basta, non, non vi faccio più perdere tempo cercando perché ho, ho visto così tanti video ultimamente dei miei iscritti che, che in pratica. niente niente proprio zero assoluto quando cerchi qualcosa non la trovi quando non ti serve youtube te la eh, suggerisce È incredibile È, probabilmente adesso che esco fuori da youtube eh... ammazza sta a saltare la luce che succede Vuoi vedere che, che salta la luce salta la luce vabbè non vi faccio più perdere tempo perché vi ho fatto perdere tempo cercando in vano quello che non riuscivo a trovare e, e poi vabbè poi per sapere chi era ve lo dirò un'altra volta però è uno che è bravo a riparare cellulari ha anche e vediamo se lo trovo così ormai ho fatto 40 ho rotto l'iphone ecco è uno che se la passa rompendo mi hanno rotto l'iphone non è uno scherzo eh, come uno che morde l'iphone rotto l'iPhone 8 di Mina col simbolo indiano scherzo e eh, vabbè papà mi compri l'iPhone 10 reazione e eh, non riesco vediamo no questo era rotto anche l'iPhone 6 vediamo l'iPhone 6 e And... ah ecco qua l'ho trovato perché un sacco ci sono un sacco di video di persone che iphone 6 rotto un sacco e quindi eh, tre anni fa iphone 6 rotto la fa one, one tv invece no lui che ha parlato del problema dei diritti d'autore è stato black jake black jake dopo mi vedrò il video cos'è instagram tv e come avere successo l'ha fatto una settimana fa e adesso un giorno fa ha fatto internet morirà domani tutti al riparo e io condivido molte delle cose che dice black geek nel suo video quindi per non allungarmi troppo per non fare come tira molla molti di voi saranno giovani e non sanno chi è stato tiramolla eh, tiramolla fumetto ecco qua ci sono anche dei video guardateli, sono belli Ah, oggigiorno Wikipedia non è oscurata quindi posso dirvi chi era Tira Molla, ecco andatelo a cercare qua, vi ho messo il link. Però, siccome sono già 26 minuti che eh, sto trasmettendo, e che ho detto l'essenziale: cioè, che in pratica io non sarò eh, affettato come un salame. O come un insaccato come un mortadellone dalla dalle leggi europea sui copyright sulla violazione dei copyright da parte del web di internet perché io carico tutto materiale originale come potete vedere non faccio nulla di editing da quando c'è il live per non dover fare editing però ho filmato dei tutorial di gastronomia casale che non mi animo a, a caricare e invece eh, dovrò farlo perché ho attualizzato l'editore di video. Che io utilizzo un editore di video che voi dovete sapere qual è. E, e questo Beh, proprio a volte è così lento il mio computer. Cambio nome, ma non cambio nome, copio quindi non si cambia nulla nell'accesso diretto accesso e eh, ecco qua vi, vi dico qual è l'editore eh, il mio editore che lo scaricato gratis da internet il vsdc free video editor eh, a meno che non debba fare degli assemblaggi che allora utilizzo il window Movi macher, però utilizzo questo, poi volevo mettere una cosa in più a ah, questo. video Ecco qua. Ecco qua ci metto che nella descrizione a chi mi darà tanti like, ma tanti like in Instagram io io veramente lo saluterò per davvero in un mio prossimo video quindi smanettate i like in instagram commentate i miei video lo metto pure in inglese perché voglio essere cosmopolita poi lo metto anche in altri video quindi qua questo scusate lo faccio adesso in diretta non l'ho messo in inglese chissà perché mettiamo un po' vediamo qua Ecco qua sto per finire e poi vi saluto. Uno direbbe perché non ci saluti adesso? Sto aspettando se qualcuno entra nella chat. Chat, chat, chat. E invece no. Ricordatevi che se voi volete che vi commentate, eh, che vi commenti i vostri video. Dovete farlo anche con i miei perché molti mi chiedono: Ah, passa a guardare nel mio canale, mi scrivono nei social forum: Aiutami a aumentare eh, tutte le visualizzazioni, eccetera. Iscriviti, certo, subito, però purtroppo non c'è un, un programma per cancellare da youtube tutti quelli che non mi seguono perché io mi sono iscritto a un sacco di canali poi loro si sono disiscritti invece eh, credo che bisogna collaborare se c'è qualche video che mi piace io lo guardo ma non è che eh, io guardo tutti gli altri e gli altri che si sono iscritti al mio canale più di mille persone non mi devono guardare a me perché se no che cavolo si sono iscritti a fare eh. vediamo un po ammazza ammazza bubù adesso ci sto mettendo una cifra siamo siamo arrivati proprio agli sgoccioli anche perché bisogna metterlo insomma abbiamo esaurito ogni argomento allora voi cosa ne pensate se se cosa ne pensate alle 19 e 7 cosa ne pensate fanno sempre 30 gradi di prima il vento è diminuito sembra 6 km all'ora umidità 56 per cento non mi ricordo se è aumentata cosa ne pensate della legge sui diritti d'autore non ho avuto solo due like ma nessun intervento nella chat e una persona mi sta guardando adesso allora mi rivolgo a quella persona a tutte e tutti voi la legge sui diritti d'autore del dell'unione europea ed il casino che provocherà ovvero sia quando la cura è peggio della malattia non metto eh, aspetto i vostri commenti perché è la prima cosa che voi sapete che io voglio che mi commentiate video e poi condividete questo video Già si può aggiungere un commento pubblico vedo che youtube è cambiato prima quando c'era la diretta non si poteva commentare adesso si può commentare guardando la diretta quindi eh, se mi volete aiutare se mi volete sostenere se volete sostenere il mio canale mi raccomando a ah, posso anche aggiungerlo qua nelle cartelle di riproduzione vediamo eh, favoriti video interessanti i miei messaggi ai miei sostenitori Già ho editato il video e mi raccomando eh, se voi volete sostenere il mio canale dategli like a questo video se vi è piaciuto se non vi è piaciuto dategli dislike eh, commentate sotto secondo voi bisogna eh, votare contro questa normativa questa normativa è giusta pregiudicherà il funzionamento di internet Bisognerà arrivare a un compromesso, rispettare i diritti d'autore ma anche dare certa libertà al web oppure semplicemente se attueranno non si potrà attuare come dice il GIC perché eh, semplicemente non, non ci sarà abbastanza controllori in internet come per, eh, per fare qualcosa. Beh, allora commentate e condividete questo video per far sì che anche altri lo vedano poi mi raccomando un abbraccio a tutte e tutti voi grazie per sostenermi e fate vedere i miei video a quante più persone possibili magari state a casa di amici parenti familiari e fate vedere i miei video io sono disoccupato voglio recuperare le ore di visuals perché youtube mi deve del denaro però hanno fatto il limite di ore per cui anche se ti devono pagare non ti pagano poi alla fine non chiedo denaro ma chiedo visuals chiedo ore di visuals. quindi andate in una festa andate al lavoro andate in palestra a scuola state col cellulare con lo smart tv con il tablet con il laptop con il notebook con il pc con la dc eh, mi raccomando eh, vedere i miei video in ogni posto voi vi trovate a casa del vicino dal vicino di casa dal parente dell'amico dal familiare al bar al ristorante dice ma che cosa vuoi vedere vuoi vedere un programma nella rai no no vediamo un canale interessante di youtube e che sarà mai pranzando in trattoria e mettete uno dei miei video quello che vi è piaciuto di più o magari l'anteprima del canale magari entrate con il vostro account. e così anche sai nella trattoria si mangia tutti assieme la trattoria del paesello no fra giovani e vecchi disoccupati ed ingegneri e studenti e lavoratori e giovani e vecchi familiari parenti amici vicini di casa e allora se voi vedete nella trattoria i miei video entrando come user magari eh, con l'account del proprietario della trattoria che ci avrà un, molti hanno un account di youtube solamente per commentare video perché non caricano nulla e neanche a nome loro e allora sarebbe interessante vedere quello che la gente pensa mangiando in trattoria dei miei video magari non ci scrive un commentario sarebbe un esperimento molto bello un esperimento sociale molto bello e che aumenterebbe le mie visuals, perché poi i loro contatti vorrebbero anche commentare no? quando vedono che il loro amico parente familiare vicino di casa compagno di lavoro di sport di studio e di quello che sia eh, di bocce commentato il video lo vogliono anche loro commentare magari commentano il commentario si mettono a dialogare tra di loro allora vi lascio perché veramente non so più che dire ma voi che ne pensate sulla legge eh, su, della legge sui diritti d'autore dell'unione europea ed il casino che provocherà la cura sarà peggio della malattia chissà io non lo so e vi lascia voi l'ardua sentenza a ah, c'è un'altra persona guardando salve caro amico o cara amica che ti sei sintonizzato in questo momento io sono già 40 minuti in live e ho parlato eh, di questa eh, legge sui diritti d'autore che in realtà sono tante letta bloom buonasera amleta bloom tu che ne pensi della legge sui diritti d'autore dell'Unione Europea e del casino che provocherà secondo molti cioè ovvero sia quando la cura è peggio della malattia perché da una parte io avevo letto che era stata rimandata a settembre sì eh, come molti studenti anche le leggi vanno a settembre <ride> però tu che ne pensi perché da una parte bisogna tutelare i diritti d'autore perché oggigiorno online trovi le anteprime di molti libri e gli scrittori non guadagnano nulla però dall'altra eh, questa legge sui diritti d'autore andrebbe paradossalmente a colpire anche i mass media tradizionali se piero angela volesse fare un documentario eh, sulla letteratura e menzionasse molte parti di molti libri eh, non potrebbe andare in onda quell'episodio di super quark quindi è una legge boomerang perché è anche vero che molti autori di programmi di giochi di libri di film ne traggono beneficio perché uno che inizia a scrivere magari non lo conosce nessuno magari internet ultimamente è vero che si è abusato troppo di tutto quello che gira su internet esatto ma come io ho già previsto eh, prima nel video si ritornerà ai tempi del peer to peer e di casar però il caso che dici tu con piero angela e azzeccato esatto gli stessi che vogliono tutelare i loro diritti d'autore ne sarebbero lesionati perché per esempio fa che un gruppo editoriale e in mano a un gruppo giornalistico Fanno una recensione del libro che loro stessi pubblicano nel giornale, un utente denuncia il giornale per avere menzionato troppo del libro e alla fine dovrebbero pagare una multa a quelli del giornale eppure è di proprietà tanto del giornale come della cassa editrice. I diritti d'autore del libro. Quindi è una legge boomerang, purtroppo il progresso va avanti. Io mi ricordo quando tutti parlavano contro il pirataggio della musica, ma prima di internet, prima di Kazaa e del P2P, perché eh, gli stereo con do, doppio lettore di cassette, doppio passacassette e lettore di CD che tu potevi copiare due cassette di musica. Di, io non so se i giovani di oggi sanno che cos'è un cassetto di musica. Perché la tecnologia lo permetteva e uno dei cantanti dei Pooh ha detto: eh, la stessa tecnologia già negli anni '80-70 permetteva di copiare disco di vinilo in cassette e in, in nastro. E poi eh, la tecnologia degli stereo degli anni '80, quindi quella dei diritti d'autore, non è una cosa scoperta oggi adesso con internet si è moltiplicato all'infinito Però io mi ricordo nella prima decada del 2000 quando non si caricava in youtube che la gente scondivideva gli archivi di musica massivamente lo stesso um, si sì, sì, sì, si pensava che i cd scomparissero anche il busso di youtube ma invece adesso addirittura stanno rivedendo i dischi in vinili, rivendendo i dischi in vinile e le audiocassette esatto io voglio che ritorni eh, l'audio cassetta perché sono rimasto fregato ciò corsi di idioma russo che ormai da un decennio quasi posso utilizzare perché non si trovano Mangia mangiacassette capisci la tecnologia che si rinnova, mia madre non sa fare le foto con i cellulari eppure questo cellulare è semplice, schiacci il bottone qua nel centro, ma lei faceva belle foto con il rulino fotografico, quindi devono rimettere in circolazione la tecnologia vecchia, perché altrimenti ci sono delle persone... A mia madre fa male gli occhi guardare lo, lo, lo schermo. troppo luminoso per lei è un peccato non trovare i mangianastri esatto però dicevo eh, cara amica amleta bloom che per me è un piacere averti in chat è da molto tempo che non ti sentivo se eh, passa questa legge dell'unione europea eh, non è che si finisce di condividere il materiale io mi ricordo quando si multavano si mandavano in prigione persone perché avevano eccedenza di intercambio di musica nel loro computer avevano più di 10.000 tracce musicali perché con il programma Kazaa, non so se si scrive che... vediamo come si scrive Kazaa. Sì, era questo che mi sembra che ancora si può utilizzare la gente la gente si scambiava tonnellate torrenzialmente era per ogni computer che stava connesso alla rete era diventava un server di tu tutti scaricavi questo programma e in pratica l'utilizzo di questo software viene finalizzato grazie agli spyware e hardware installati all'interno assieme al software di casa qua c'hai notizia in pratica era per lo... la colpa non era di Kazaa se si è fatto abuso ma il fatto che la gente non creava delle cose di sua immaginazione ma si scambiavano film foto video con i copyright allora poi alla fine hanno, hanno chiuso casa anche perché hanno visto che era più conveniente caricare eh, i cantanti chi deteneva i diritti d'autore eh, i video gli auto gli audiolibri e i libri e le immagini in youtube per esempio però casa era uno dei applicazione peer to peer significa usuario a usuario un'abbreviazione inglese e io in parte ho cercato di utilizzarlo infatti eh, quando ci avevo l'internet eh, nella prima fino al 2006 ho avuto eh, la connessione da 56 kb kiloby, kilobyte, kilobyte modem telefonico non potevo guardare dei video poi a parte che youtube non c'era mi sembra allora ho scaricato molti video di arti marziali esatto io ho scaricato qualcosa ma era molto lento perché ci avevo il, il modem 56 kilobyte poi dal 2010 non, non se ne ha più avuto bisogno perché con le reti in pratica eh, si poteva direttamente vedere il materiale che si necessitava per esempio molti artisti marziali hanno iniziato invece che vendere i dvd di arti marziali che poi si contraffacevano si copiavano e si trasmettevano in sharing in file sharing hanno iniziato a caricare i video in youtube perché se uno è un maestro di ninjutsu ci guadagna di più avere 100.000 visuals in youtube che gli fa pubblicità anche al ginnasio piuttosto che vendere i dvd in librerie e nelle edicole e quindi secondo me più che la questione del copyright dovrebbero cercare un modo per eliminare la diffusione delle bufale sì ma anche quello è difficile perché come puoi differenziare una bufala da una parodia a meno che non dicano alla gente perentoriamente di non vaccinarsi di non eh, di non usare la medicina perché le bufale stanno distruggendo il mondo delle notizie vere e lo so ma allora dovrebbero fare in modo che perché non sia considerata una bufala l'autore dichiari all'inizio del video che sta facendo una parodia perché per esempio se oggigiorno lavorasse con youtube alighiero noschese starebbe facendo bufale o parodie io credo che in parte le bufale ci sono per l'ignoranza o la analf analfabetizzazione culturale o funzionale che soffrono molti utenti perché io credo che molti giovani d'oggi guardando un'imitazione di noschese del tg1 pensino che era il vero tg1 dell'epoca non vedono che alighiero non schesse truccato imitando il giornalista di turno magari credono che è veramente alighiero che è veramente il giornalista di quell'epoca quando alighiero non schesse imitava enzo Biagi, gli somigliava se un giovane d'oggi vede un video di alighiero non schesse imitando enzo Biagi, e un video di enzo Biagi. Magari non ne vede la differenza non sa apprezzare dal tono dell'impostazione della voce e dal tipo di notizie che è una che è una cosa umoristica quindi io penso che le bufale si diffondano per l'ignoranza che c'è fra alcuni spettatori quindi se il mondo delle notizie sta è stato distrutto sta, eh, lo, lo, distru lo stanno distruggendo le bufale e anche perché abbiamo il mondo dell'istruzione vera che è stato distrutto da internet la gente studia ormai attraverso internet tutto quello che trova in internet la scuola italiana non è più funzionale e poi si vuole un'università di prestigio con la scuola secondaria che va a sfascio ma ti rendi conto, ormai nessuno vuole più studiare a scuola. I genitori vanno a picchiare i maestri eh, perché eh, gli dicono: Ma lei gli deve dare un pezzo di carta a mio figlio, ma che lo vuole rimandare per italiano o per geografia. Gli dovete dare, va a picchiare al professore, il padre e l'alunno. Poi che deve fare, per quanto buono sia, perché magari va a picchiare il professore, ma non perché è cattivo l'alunno. Ma perché, se no, lo pesta di botte il padre, come da quel, da quel maledetto professore, non ti sei fatto promuovere. Sì, la cultura non esiste più. I giovani rifiutano la cultura e guardano solo ciò che passa a internet, e poi non hanno il senso critico e non hanno cultura come per interpretare le cose. Per esempio, io ho fatto molte parodie. Ma chissà quanti giovani le hanno prese sul serio ma non è che ho fatto delle bufale anche perché io sono molto surrealista come tu sai quindi è facile vedere che io non faccio delle bufale ma parto per la tangente la differenza tra me e un politico è che io ogni volta che parto per la tangente divorzio dalla realtà ogni volta che un politico parte per la tangente prende del denaro ecco perché sono disoccupato e non c'è il becco di un quattrino perché dovrei fare come i politici la tangente per la mazzetta per il denaro non partire per la tangente della realtà io invece faccio dell'ironia e parto dalla tangente da, dalla tangente della realtà cioè decollo mi ritrovo nell'etere a quota stratosferica vabbè fatto questo chiarimento secondo me dovrebbero fare a metà e metà perché i big eh, di internet e del web che internet e il web sono controllati principalmente dagli stati uniti caramletta blomer dovrebbero blom caramletta blom scusa dovrebbero rispettare i diritti d'autore per esempio se io utilizzo una traccia audio in un video mi possono dire tu dovrai condividere i guadagni quando li otterrai il legittimo detentore dei diritti d'autore se io leggessi uno dei miei libri per intero dovrebbero fare che io condivida i diritti d'autore del mio video con il legittimo detentore dei diritti d'autore del libro una volta che raggiunga una quota accettabile di guadagni però c'è un fatto che youtube monetizza uguale pure se io non supero le 100.000 views quindi eh, è una lotta per i diritti d'autore con i giganti di internet non con gli usuari con i piccoli usuari perché sono loro che dovrebbero pagare adesso ti lascio eh, perché c'è da fare tardi e grazie del tuo intervento amleta blom se se poi condividi questo video affinché altri lo commentino